Buongiorno, mi chiamo Davide Nahum, sono uno psicologo del centro IEDE. In questo video vi spiegherò come funziona l'ITER per la diagnosi e per la certificazione della dislessia. La prima cosa da dire è che la regione Lombardia richiede tre figure professionali per poter fare la certificazione per un qualsiasi disturbo dell'apprendimento. Queste figure professionali sono lo psicologo, il logopedista e il neuropsicato infantile. L'ITER del centro di Ered prevede un primo incontro con i genitori, il cui obiettivo è quello di raccogliere la storia anamnestica del bambino e capire se effettivamente ci sono gli elementi per poter pensare di iniziare l'ITER Diagnostico. Il secondo incontro viene fatto dal bambino con la psicologa. Durante questo incontro il bambino svolge i test sul funzionamento cognitivo generale il cui obiettivo è capire come funziona il bambino in generale, a livello cognitivo. Dopo questo incontro c'è la visita con la neuropsichiatra infantile, in cui devono essere presenti il bambino e i genitori. In questo incontro il bambino svolge la visita medica con la neuropsichiatra, mentre i genitori finiscono di raccontare la storia medica e di sviluppo del bambino. Dopo questo incontro ci sono gli incontri con la logopedista. L'obiettivo della logopedista è valutare gli apprendimenti del bambino. Quindi saranno diversi a seconda di che tipo di valutazione stiamo facendo, che si tratti di dislessia, discalculia, disortografia o disgrafia. Alla fine del percorso i professionisti del centro Iele che si riuniscono in equip mettono assieme i risultati che hanno trovato e elaborano una relazione. Questa relazione viene consegnata ai genitori nell'ultimo incontro di restituzione. In questo incontro la psicologa illustra ai genitori come funziona il bambino dal punto di vista cognitivo e dal punto di vista degli apprendimenti e consegna la relazione a cui può essere associata una diagnosi e quindi un'eventuale certificazione. Questo è l'iter che noi a Centro Ielet mettiamo in campo per poter fare la diagnosi e la certificazione di un disturbo specifico dell'apprendimento. Se volete maggiori informazioni potete visitare il nostro sito www.ielet.it in cui troverete approfondimenti specifici sui vari disturbi dell'apprendimento e su come noi lavoriamo. Grazie e buona giornata!